Avevo già detto che gli esiti della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica sarebbero stato il punto di partenza, abbiamo ancora tanto da fare, abbiamo tanto da fare in Abruzzo e eh, credo che la gestione dell'acqua non possa più essere pensata a compartimenti stagni e cioè cinque eh, consorzi di bonifica, sei società di gestione, l'Arap, eh, tutti i soggetti che poco comunicano tra loro, eh, per cui credo sia necessario un presidio permanente, dunque una commissione con Permanente che si occupi del grande tema acqua in tutti i suoi aspetti. Eh, ho presentato una proposta di legge per l'istituzione di questo. Il Presidente Sospiri, è, eh, in qualità di Presidente del Consiglio, evidentemente eh, ha condiviso eh, la visione che sto dando diciamo, al tema acqua e siamo qui per presentarlo. E nei decenni passati poco si è fatto per implementare le infrastrutture. Una delle conclusioni alle quali siamo arrivati è che quello che l'Abruzzo dovrà fare è interconnettere le reti, dunque evidentemente cambiare la governance delle sei società di gestione, fare una grande società unica e interconnettere le reti degli attuali sei gestori per portare l'acqua in tutto il territorio d'Abruzzo dove serve.